termine Barbus viene indicato un piccolo gruppo di giovani pittori, allievi di Jacques Louis David, che costituirono una specie di setta artistica, fondata su ideali estetici orientati verso forme d'espressione primitive. I barbus estremizzarono le posizioni del maestro fino al rifiuto della produzione artistica moderna e all'adesione incondizionata allo stile greco più antico, rifacendosi ai modelli della pittura su vaso precedenti all'arte di Fidia, il celebre scultore e progettista del Partenone. Inoltre questi artisti arrivarono a indossare costumi eccentrici ispirati ai vestiti dei greci antichi, attirandosi presto i fischi e gli insulti dei contemporanei. Il capo carismatico del gruppo era Maurice Quay e gli altri esponenti principali erano Lucille Messageot, Jean-Pierre Franck, Joseph Boniface Franck, Jean Brock, Antoine Hilaire-Henri Perrier, Guillaume-François Colson e gli scrittori Jean-Antoine Glaise e Charles Nodier. Il gruppo dei Barbus fu attivo tra il 1796 e il 1801. Alla morte del carismatico Maurice, Quay, avvenuta nel 1802, il gruppo inevitabilmente si separò. Gli altri Barbus, dopo lo scioglimento della setta, si dedicarono a una carriera pittorica di scarso rilievo, senza lasciare tracce realmente significative. I barbos sono un'espressione artistica francese, il gruppo nacque a Parigi e più nello specifico gli artisti che ne fecero parte si conobbero nell'atelier di Jacques-Louis David, si ritirarono a vivere a Chelot, in un vecchio convento abbandonato secondo un modello di semplicità quasi religiosa. Ammiratori di Omero, della Bibbia e dei canti di Ossian, i Barbussa auspicarono il ritorno a una purezza primitiva dell'arte, a un gusto semplice, segnato in pittura da forme ampie e armoniose, da ombre leggere, dall'importanza attribuita alla linea. Al rinnovamento della pittura essi associarono infatti l'ideale utopico della rigenerazione dei costumi. Con queste idee e questi comportamenti i Barbus hanno lasciato una traccia nella storia dell'arte, mentre poche e scarsamente significative sono le opere giunte fino a noi.